Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Eh, la volta scorsa eravamo arrivati a questo punto del, del corso. Oggi eh, continueremo col design della, della, della IP Fabric parlando di IVPN e di VXLAN, quindi del modello di, di sicurizzazione. Delle, della componente applicativa cioè come la rete può contribuire a mantenere in sicurezza le applicazioni e dopodiché faremo la parte di, di troubleshooting e, come sempre la, le domande alla fine eh, si faranno su, su sito menti.com con questo codice che non è quello della volta scorsa ma è un nuovo codice 57560366 che scorrerà comunque in sovrimpressione sotto le, le slide allora, io direi di, di, di cominciare. Mh, torniamo un attimo al, al discorso della Ethernet Fabric. In una Ethernet Fabric, per eh, estendere un dominio di livello 2 tra, tra due, apparati di un, di, di, di due apparati LIF, che si, faceva? che si fa? normalmente si, si configura la, per esempio se noi vogliamo far parlare la, una, questa macchina virtuale con questa macchina virtuale che stanno sulla stessa VLAN quello che si fa normalmente è si configura la VLAN su tutta l'infrastruttura dopodiché è la, sono i, i meccanismi di switching che mettono in comunicazione le, la, le due macchine virtuali la, eh, la cosa è la domanda che ora ci, ci, ci si pone è questo: noi in questo ora non abbiamo più una rete di switching, abbiamo una rete fa, fatta di, di router. E come facciamo su una rete fatta di router a poter mettere in comunicazione una VM che sta su, un, su una leaf con una VM che sta su un'altra leaf che appartengono alla stessa VLAN? La la, domanda, la risposta a questa domanda è, è attraverso le funzionalità che vengono rese disponibili da questi due nuovi protocolli che sono i e vxlan andiamo un attimo a, a capire di che, di che si tratta cosa, cosa di, di cosa sono allora i vpn ed vxlan sono uno un protocollo di del livello di del control plane i vpn che è l'acronimo di Ethernet VPN e l'altro VXLAN, che è l'acronimo di Virtual Extensible LAN, è un, invece un protocollo che appartiene al forwarding plane della rete. VXLAN è, un, come dicevamo, quindi un protocollo dello strato di trasporto e consente l'estensione di domini di livello 2 estensione che può essere sia locale al data center sia tra data center eh, remoti attraverso un meccanismo di encapsulation delle frame Ethernet all'interno di un pacchetto UDP partiamo dalla fine e diciamo VXLAN su IP Fabric è sicuramente un, un trasporto più efficiente del traffico rispetto a quello che era la VLAN su Ethernet Fabric ma perché è più efficiente? è più efficiente in ragione di quello che c'è scritto sopra è più efficiente in ragione del fatto che noi abbiamo visto in precedenza che sulle reti IP Fabric implementiamo i protocolli di livello 3 e i protocolli di livello 3 nativamente consentono l'utilizzo veicolano il traffico su, su, su tutti i link equal cost tra le LIF e se a questo aggiungiamo il fatto che la topologia Close di suo garantisce percorsi equal cost tra, tra due server generici. Per esempio, tra un server che sta qua e un server che sta qua ci sono due percorsi equal cost. Allora, l'unione di queste due caratteristiche, cioè la caratteristica delle, delle reti e clo, delle topologie close e delle funzionalità introdotte dai protocolli di livello 3, fanno sì che. IP Fabric è più efficiente quindi su una rete IP Fabric eh, scusa, eh, VXLAN è più efficiente cioè su una rete IP Fabric il traffico viene trasportato utilizzando al meglio la banda della, eh, della Fabric cosa che non succedeva se ricordate con eh, l'Ethernet le Fabric in ragione del fatto che sulla Ethernet Fabric c'era ad, ad opera del, del, del protocollo spanning tree alcuni link venivano messi in blocking e quindi non, non utilizzabili per il trasporto del traffico il, il modulo principale di, di VXLAN è quello che viene chiamato VTEP VTEP è l'acronimo di VXLAN Tunnel Endpoint ed è il, il, la componente che materialmente opera l'encapsulation e il decapsulation delle frame Ethernet all'interno di un pacchetto UDP. C'è da dire subito che questa, nel, la maggior parte delle, de, degli apparati di rete, l'implementazione del VTEP è in ASIC, cioè c'è un processore dedicato che fa questo mestiere, per cui... L'encapsulation e la decapsulation dei pacchetti non è alla line rate, quindi non, questo modulo non introduce un, un degrado sulle prestazioni della, della comunicazione. La, il VTEP ha due componenti: una componente che si chiama network side e una componente che si chiama land side. La network side è quella che eh, opera l'encapsulation e il decapsulation del, dei, dei pacchetti, cioè riceve, <coughs> riceve dalla, dalla parte LAN side la frame Ethernet e la encapsula in un pacchetto UDP e la consegna alla, al forwarding plane della, della rete che poi provvederà a, a inoltrarla su, verso le interfacce d'uscita. Chiaramente fa anche l'operazione lo, inversa, cioè riceve dal tunnel VXLAN eh, le, le frame UDP, le decapsula e le consegna alla componente LAN side, che di fatto è una componente che integra in parte le funzioni di un, di un tradizionale Ethernet switch, o quello, ovvero sia quello della tabella, la mantenimento della tabella delle FIB, il MAC Address Learning, di fatto la, la componente Landside, che cosa fa? Prende la, la frame Ethernet eh, che, che proviene da, da Yoast, la consegna alla network side per poter poi essere elaborata e trasformata in un pacchetto, in un, un pacchetto dp. Una, una funzionalità aggiuntiva rispetto a uno switch tradizionale della componente Landside è quella della gestione del, del VNI. Il VNI è un, eh, un identificativo che ehm, appunto, identifica un dominio di livello 2. All'interno del VTEP una, viene la, vengono gestiti i, i VNI, quindi i vari domini di livello 2. Allora, quello che vediamo, quello che vediamo qua in, in figura è quello che è la, la struttura del pacchetto VXLAN. Eh, cioè, allora, alla frame originale viene, eh, la frame originale L2 che viene dal, da, dal server, quindi dalla macchina virtuale, viene incapsulata con un header VXLAN. All'interno dell'header VXLAN, che è un header da 8 byte, c'è un campo da 24 bit che è il VNID che è quello che dicevamo prima che identifica i domini di livello 2 la frame così costruita viene eh, incapsulata a sua volta all'interno di un pacchetto UDP questo è opera della componente network side del, del VTEP eh, ehm, viene messo un header UDP dove eh, all'interno è specificata la, la, la VXLAN port che per, eh, da standard è la porta 4.789. La, um, il passo successivo è quello di incapsulare il pacchetto UDP all'interno eh, di un pacchetto IP dove nei campi eh, outer source e outer destination vengono, eh, i questi due campi vengono valorizzati con gli indirizzi IP del VTEP di origine e del VTEP di destinazione qualche qualche informazione eh, utile il VNI che cos'è il VNI? Il VNI come abbiamo detto è un, uh, un, un numero che identifica le, i domini di livello, di livello 2 il VNI nel mondo VXLAN è, è, è l'equivalente del VLAN ID nel mondo Ethernet il VLAN ID se ricordate è un, un campo eh, da 12 bit quindi il, nel mondo Ethernet il, noi possiamo distinguere fino a un massimo di 4.096 domini eh, di livello 2. Con l'introduzione del VNI, che è un eh, campo a 24 bit, aumenta tremendamente il numero dei domini che noi possiamo eh, definire all'interno di, di, di una rete. Ip Fabric si passa quindi dai 4.096 di, di dei del dominio di, liber, di Ethernet ai 16 milioni di di lan e questo è, è un aspetto molto importante perché se ricordate abbiamo parlato del fatto che le applicazioni stanno si stanno trasformando sempre di più in, in un agglomerato di microservizi ognuno dei quali richiede un può o non richiedere un, un, un proprio dominio di livello 2 quindi. 4096 potrebbe essere una, una limitazione al, a quello che è il modello di sviluppo delle applicazioni fatte a microservizi. 4789 la porta VXLAN Vixlan è uno standard assegnato da IANA e, e normalmente quello che viene utilizzato come indirizzi IP dei, dei VTEP sono le, le, le Lubeck dei, degli apparati RIF. Sui quali terminano o vengono terminati i tunnel VXLAN. I VPN. I VPN è una estensione del protocollo BGP. Ehm, utilizza due BGP speaker, immaginiamo due nodi. Due nodi BGP della rete, tra i quali eh, due, due apparati della rete, tra i quali è stabilito una sessione BGP. Questi apparati si chiamano anche BGP speaker. Attraverso la sessione, eh, la sessione BGP gli apparati cosa fanno? Si scambiano delle informazioni. Queste informazioni come sono? Sono formattate all'interno di, di una ben definita struttura dati queste strutture dati si chiamano bgp family ogni ognuna di queste è, ha un, è stata identificata con una coppia di numeri che si chiamano eh, address family indicator afi e safi afi e safi sono coppie di numeri che vengono assegnate da, da IANA. E per la address family, eh, i VPN, Yana ha assegnato i numeri AFI 25 e SAFI 60. Fondamentalmente quindi che cosa sto dicendo? Sto dicendo che i VPN è una struttura dati, è una, una struttura dati fatta da, da campi e da valori. E questa struttura dati viene trasportata da, da BGP quindi introdurre i VPN in una rete che già, eh, che già supporta il protocollo BGP è, è, è stato abbastanza semplice. I, i, le, tipologie, le tipologie di eh, messaggi che si scambiano, due nodi che parlano BGP, sono, uh, vengono chiamati root type il root type ha, uh, ha una struttura come quella che vediamo in, in figura C'è un primo campo che è un, bit, un byte ed è eh, il, un campo che identifica la tipologia del root type root type 1, 2, 3, 4, 5, eh, ci sanno, anche altri, arrivano fino a 8 è l'ultimo campo questo qua che è il, è il contenuto informativo del, del messaggio qua dentro ci stanno le informazioni che vengono scambiate tra due BG, BGP speaker i root type eh, più diffusi quelli che normalmente vediamo eh, sulla rete e che vedremo anche sul, eh, su, sul, sul, quando faremo la sessione di troubleshooting sono cinque i primi quattro sono stati standardizzati nell'RFC 7432 ed hanno tra virgolette una certa storia Un, l'ultimo root type standardizzato credo di aver capito mi pare di aver letto nel 2011 eh, no scusi nel 2021 eh, è la, il root type 5 che è stato standardizzato nell'RFC 3196 che cosa eh, io vorrei insieme a voi approfondire l'argomento re re relativamente solo a un, un sottoinsieme di questi root type perché sono quelli che poi di fatto vedremo maggiormente in rete e sono il root type 2 il 3 e il 5 allora il root type 2 viene anche chiamato mac ip root e che cos'è è il messaggio che viene mandato che viene annunciato da un bgp speaker quando c'è da annunciare gli i mac address e gli indirizzi ip dei host che nascono sulla rete La, il root type di tipo 3 imet quindi inclusive multicast ethernet tag è il messaggio attraverso il quale il, il BGP speaker annuncia i domini di livello 2, fondamentalmente i VNI. Ehm, L'ultimo root type, il 5, è il, viene detto anche il P-prefix, è, è il messaggio che viene utilizzato per eh, annunciare le reti che appartengono a VPN di livello 3. Allora, vediamo in, in dettaglio questi tre tipi di root type. Root type. Allora, il, il primo root type, il 2, si chiama anche MAC IP root, ed è responsabile eh, dell'annuncio dei MAC address degli indirizzi IP degli host che appartengono a un dominio di livello 2. Se Ricordiamo, eh, il, è fondamentalmente quello che eh, viene, eh, è, è responsabile del, del processo di MAC learning all'interno della rete. Se ricordate, per esempio, in, un, in una rete mh, tradizionale, in uno switch tradizionale, il processo di MAC learning è triggerato dalla necessità di un host, che uno sta a di comunicare con un altro host. E quindi come si sviluppa questo? Come, come, come procede? C'è cioè, un ARP request da parte dell'host che deve cominciare ha necessità di, di comunicare. Questo ARP request viene mandato in broadcast su tutte le porte dell'apparato dell che appartengono a quella specifica VLAN quando l'apparato eh, verso il quale questa che, che l'apparato che, che è interessato a dialogare con, con l'apparato sorgente con l'host che è, è, è interessato a parlare con, con l'host di sorgente risponde All'interno dello switch viene messa, viene introdotta una nuova entry nella tabella cam. Da, da quel punto in poi il traffico è, è unicas tra la porta sorgente e la porta di destinazione. il meccanismo Lo stesso meccanismo implementato in VixTun invece eh, usa BGP per annunciare i MAC address. E come, come funziona? Allora nasce un nuovo MAC address all'interno della MAC VRF del, del, della LIF 1, per esempio. Cioè, accendiamo una nuova macchina virtuale, e quindi questa nuova macchina virtuale che sarà dotata di un MAC address, viene resa visibile sulla, sulla rete. Il, eh, la LIF che cosa fa? Confeziona un messaggio di tipo 2, un root type 2, che manda in BGP a tutte le LIF del, del data center. Le L'IF del data center che cosa fanno? Intercettano questo messaggio e eh, installano nella MAC table del dominio di livello 2 giallo, in questo caso il MAC address dell'host del, del della macchina virtuale che è stata istanziata nel, su, su, su un server all'interno di un server collegato sulla LIF 1. Allora, di fatto, che cosa succede se, guardiamo, uh, uh, se facciamo un paragone tra quello che è il, il meccanismo tradizionale col meccanismo eh, basato su IVPN? La prima cosa che eh, notiamo è che nel, nel, tradizionalmente nel, nel, nel, negli switch il, il, il processo di. Apprendimento dei MAC è un processo che viene stimolato dalla necessità di un host che ha di comunicare con un altro host, quindi è, una, è uno, un processo a reazione, diciamo, a reazione della necessità di questo host. Nel meccanismo invece basato su VXLAN, eh, la nascita di un MAC address viene immediatamente in. Eh, eh, annunciato su tutta la rete indipendentemente dal fatto che ci debba essere qualcuno che parla con questo mac address questo che cosa produce? Questo produce una eh, importante riduzione del traffico broadcast all'interno della rete perché nel momento in cui c'è un host che ha necessità di parlare con un altro host la rete è già informata di quali che sono le, i mac address e dove si trovano di questi host quindi non c'è più necessità di, di fare eh, di produrre traffico broadcast così come succedeva su, un, su uno switch eh, come, così come succede su uno, su uno switch Ethernet e questo è uno dei vantaggi dell'utilizzo di, di VPN per il processo di Mac learning. Il type 3 Il type 3 è un messaggio che viene utilizzato eh, qua c'è un problema sulla vabbè ok viene utilizzato per annunciare i, i domini di livello 2 quindi i VNI cosa succede? Mm, supponiamo che a un certo punto noi eh, mettiamo installiamo un nuovo un, una nuova un, un, leaf un, nel nostro data center e configuriamo su questa leaf un dominio di livello 2 quindi un VNI la leaf eh, eh, che cosa fa? annuncia mh, costruisce un, un annuncio di tipo type 3 e, e lo manda in BGP alle altre LIF della, de, de, del data center e, e che cosa fanno le, LIF, le altre LIF del data center? Allora la LIF 2 sulla quale è, è già configurato lo stesso VNI stabilisce immediatamente un tunnel VIXLAN con, con la LIF 1, questo perché? Perché l, presumibilmente le gli host che, che stanno sul dominio giallo della LIF 2 dovranno poter parlare con host che stanno sullo stesso dominio eh, di livello 2 e eh, sulla LIF 1. La LIF 3 invece che cosa fa? Ignora questo annuncio, lo ignora perché su di lei non c'è nessun dominio VNI configurato, nessun dominio con quel VNID configurato. Stessa cosa funziona analogamente la, per quanto riguarda i messaggi di tipo 5 che sono utilizzati per l'annuncio la, dei prefissi IPv4 e IPv6 che appartengono a una, una L3VPN il, che cosa succede? Succede che supponiamo che noi istanziamo una macchina virtuale su una nuova VLAN, okay, questa nuova VLAN appartiene al, a un, un dominio eh, VRF, che è il dominio VRF verde. Okay. Cosa succede? La LIF1 confeziona un, un annuncio di tipo Type 5 e dentro questo annuncio Type 5 mette tutte le informazioni relative a questa nuova network la network. Eh, e su cui è, verrà mh, definita la, la macchina virtuale Ana, analogamente, l, come si, così come nel caso precedente le leaf ragionano in questa maniera è un annuncio per una VRF che ci ho eh, configurato? ok, lo, lo onoro e, e installo all'interno della VRF la, la network che è contenuta all'interno del messaggio Type 5 non è per me perché io non ho configurato su, sulla mia LIF un, un, una VRF con quel, eh, relativamente a quel VNI. Lo, lo, ignora, eh, lo ignora appunto. Non, non fa altro, ok. Allora vediamo un attimo quali potrebbero essere i modelli di, di security. Eh per quanto riguarda la componente applicativa allora, mh, come dicevamo prima all'interno di una rete il, la, si parla di, fondamentalmente di due mh, tipologie di security la security legata all'infrastruttura e quindi evitare che eh, cioè, l'accesso autorizzato a agli apparati di rete e la security a livello applicativo in questo nelle slide successivo parleremo di security a livello applicativo cioè come la rete può gestire i flussi di traffico come può la rete filtrare i flussi di traffico eh, abilitandoli oppure no verso le applicazioni allora normalmente quello che si fa è che si usa un firewall ok quindi di, di base in, in, in relazione al ruolo architetturale noi abbiamo visto che lo spine non è un apparato che fa su cui vengono terminati i servizi degli utenti quindi essendo un apparato che fa semplicemente transito normalmente sullo spine non si fa non si implementa nessuna tipologia di, di polisi di sicurezza e l, la soluzione una delle soluzioni potrebbe essere eh, l'utilizzo di una parola un firewall mh, montato tra la border leaf e la rete geografica e eh, che fa da eh, intervino routing inter eh, vlan filtering cioè quindi filtra tutti Ah, dimenticavo di, di dire una cosa cioè che in questo modello in cui noi utilizziamo il firewall per fare il, per operare la, la security delle, dei flussi di traffico eh, Possiamo, eh, dobbiamo anzi eh, utilizzare il meccanismo di trasporto delle frame Ethernet di livello 2 dalle leaf del data center fino allo, al border leaf e quindi al firewall, qui terminare il livello IP e far fare al firewall sia routing che filtering, sia tra le VLAN sia tra le, in, sul traffico in ingresso e in uscita dal data center. Questo ha un vantaggio, il vantaggio è che tutto il controllo della security è centralizzato, ha come svantaggio però che se tutto il traffico deve passare attraverso il firewall, ci vuole un firewall ad alte prestazioni, un firewall ad alte prestazioni ha un costo non, non, non banale. In più, eh, come dicevamo, la, tutto il, il traffico di livello 2 delle LIF deve essere trasportato fino alla border leaf e quindi c'è un maggior impegno dei, dei link della fabric I modelli di securizzazione ce ne sono ce ne possono essere tanti allora il, il, quello che è, la, che è il concetto di base è che non c'è un modello c'è una necessità e in base a questa necessità uno si ritaglia il proprio modello di, di security e non, non li sto a elencare tutti anche perché potrebbero non essere pochi vi dico solo come abbiamo fatto noi nei, nei nostri data center. Nei nostri data center abbiamo, eh, stiamo utilizzando il meccanismo della segregazione del traffico all'interno delle VRF. All'interno di un ciascuna lif sono configurate differenti tabelle di routing, differenti, differenti VRF, e la, il traffico è stato classificato classificato nel senso di all'interno di ciascuna VRF ci vanno tutte le reti che hanno necessità di eh, dialogare tra di loro, reti che non hanno necessità di dialogare tra di loro anziché essere bloccate attraverso meccanismi di ACL sono state messe in VRF separate. Per esempio, Faccio un esempio, normalmente le macchine... Che, eh, su, su cui girano i servizi che erano i servizi, che erogano i servizi applicativi hanno una, una doppia interfaccia: un'interfaccia pubblica attraverso la quale viene eh, esposto il servizio e un'interfaccia di management che viene, viene usata per i, dai colleghi T per la, la gestione del servizio. Bene, allora l'interfaccia pubblica viene messa nella VRF che poi è ruotata sulla, sulla rete di produzione l'interfaccia eh, di management è, è messa all'interno di una URF differente e viene acceduta solo attraverso dei, dei gateway VPN in questa maniera si evita che a chi usa l'applicazione la, possa accedere contemporaneamente alla, al management dell'applicazione altra, altra cosa che abbiamo fatto è configurare sulla border leaf una policy di sicurezza protezione del traffico che entra nel data center quindi per evitare che il traffico indesiderato possa arrivare direttamente sulle macchine virtuali c'è già una policy che blocca il traffico in ingresso al data, al data center e, il vantaggio di questo modello è che beh, non occorre il firewall non, non, non, non, non, non abbiamo avuto la necessità di mettere un, un firewall e, e, e c'è un controllo della security che però è, è pseudo centralizzato perché in ogni caso non devo andare, a, a, quello sì, non devo andare a, a configurare policy di sicurezza in giro per le LIF la policy di sicurezza viene, è solo su un apparato ma comunque c'è la, la necessità di andare a operare localmente sul, sulle LIF e, e inserire le interfacce in base alla tipologia di, eh, di traffico che devono sviluppare sulla, sulla opportuna VRF il fatto di non avere il firewall però eh, comporta che non, mancano ci mancano le funzionalità di un firewall, perché tipicamente quello che eh, si può implementare su un apparato di rete sono polisi di sicurezza di tipo stateless, non le, le stateful dei firewall e in più le, le, le funzionalità, quale per esempio il deep packet inspection, vengono a mancare, è più una protezione a livello 4. E, e poi, come, come dicevo prima, la, occorre, mh, prima di, di, di, di deployare un servizio, capire a quale classe di, di, di, di, a quale VRF deve appartenere. Allora, ricapitoliamo quali sono gli, i punti salienti di un, di un design, di, di una rete di data center. La scelta della topologia... La Closed Spine Leaf è la topologia che oramai è universalmente adottata all'interno di, di quasi tutti i data center. La, la scelta degli apparati Leaf e Spine, ognuno con le proprie funzionalità, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con la propria dotazione di, di porte. Per esempio, ricordiamo che la Leaf, essendo l'apparato le la, che aggrega Collegamenti dal, verso i collegamenti verso i server dovrà avere tante porte a bassa capacità e poche porte ad, a, ad alta capacità dovrà avere rispetto alla spine tutte le funzioni avanzate abbiamo parlato di VPN, VXLAN, i VPN e VXLAN sono tutte funzioni che eh, sono richieste alla LIF non allo, allo spine perché il TAN e il VXLAN nasce e muore su una leaf, non, transita da uno spine, ma transita come traffico UDP. Da un punto di vista del forwarding, eh, il forwarding è, è VXLAN. Eh, così come il, quando andremo ad affrontare il discorso del routing, dobbiamo capire quale di questi modelli, se tra IGP, BGP oppure un misto, eh, fa a caso nostro. E infine, la, dobbiamo... Ehm, Pensare a un modello di security, se è fatto con un firewall, se è fatto con ACL sulle leaf, se è un, implementato attraverso la segregazione dei traffici eh, all'interno di, di VRF dedicate, oppure se è un mix tra queste caratteristiche. Quello, appunto, come dicevo prima, è, è l'esigenza che abbiamo che porta poi alla soluzione. Beh, Allora, prima di, di concludere questa parte di, di design, eh, vi volevo proporre un... Un... Un... eventuali semplificazioni del data center. Allora, noi abbiamo parlato fino ad ora di, eh, di un modello standard che è fatto in questa maniera, dove c'hai la leaf specializzata per il calcolo la leaf specializzata per lo storage la border leaf, il firewall che fa security però uno potrebbe giustamente dire ok, eh, ma se il mio data center non è un data center grosso non è un data center che richiede che ha, che ha tanti nodi di calcolo ha uno storage e eh, eh, eh, devo sempre implementare una rete del genere? no, la risposta no in funzione di quanto è grosso il data center in termini di, eh, di calcolo e di storage, ehm, di, di quanta banda ho, nece di, di, di, di, ho necessità di implementare all'interno del, del data center e qual è la prospettiva di crescita del mio data center, se io ho una prospettiva di crescita eh, elevata è un conto, ma se io non ho una prospettiva di crescita, allora è inutile. Mh, implementare uh, architetture e topologie complesse allora a quel punto si può cominciare a, a fare una, a, una a, a, ad apportare delle semplificazioni al modello per esempio una semplificazione potrebbe essere quella di eh, accorpare i collegamenti di cpu e storage sullo stesso apparato quindi se uno decidesse di fare una cosa del genere, eh, dimensiona l'apparato LIF con un numero di porte sufficienti a, a poter ospitare quelli che sono i, i collegamenti dei server, e i collegamenti dello storage, dimensiona in maniera corretta la, gli uplink di questi apparati, in maniera tale da, uh, come dicevamo, um, avere un rapporto di oversubscription più vantaggioso per lo storage piuttosto che la CPU. Nel momento in cui si fa una scelta del genere, tranquillamente possiamo utilizzare lo stesso apparato per, per, per, fare, per aggregare storage e CPU. Un'altra semplificazione potrebbe essere quella di eh, rinunciare al firewall e implementare le politiche di sicurezza sul, sulla LIF, su questo argomento la volta scorsa ci fu, ci fu una domanda dicendo: ma la LIF deve supportare le funzionalità di security. Sì, se decidiamo di adottare questo modello di, di rete, eh, sì, non saranno come dicevamo prima, sì, funzioni tipiche dei firewall, eh, ma la LIF dovrà supportare la, la, la creazione di, di ACL. È, è quello che serve, ecco. E, se però il data center è veramente piccolo po po pochi server poco storage a quel punto l'estrema semplificazione potrebbe essere quella di utilizzare un collassare tutto il, il data center su un'unica un coppia di switch un'unica coppia di router eh, eh, in questo caso le macchine che dovranno eh, essere utilizzate nel data center e, essendo tutto collassato su di, su, su, su di loro dovranno supportare sia le funzionalità de, de, delle leaf quindi dovranno, eh, i VPN i VXLAN dovranno essere supportate così come devono essere tutte le funzionalità di uno spine cioè mh, le macchine dovranno avere una, una capacità di backplane eh, elevata per poter gestire il, il traffico di, di collegamento tra cpu e storage in più dovranno supportare o in parte le, le funzionalità di un, di un firewall per il discorso della, della, della security ok allora diciamo che abbiamo finito in questo momento con questa ultima slide abbiamo finito la parte di, di design di, di, di, di un'infrastruttura di, un di data center basata su, su IP Fabric eh, e con il supporto dei protocolli IVPN e VXLAN. Andiamo a fare ora andiamo a vedere, proprio nel, nel pratico che cosa si vede su, sugli apparati quando fa, facciamo una, una sessione di troubleshooting. Come dicevo la volta scorsa. Non sarà una sessione di troubleshooting live, ho semplicemente copiato e incollato sulle slide alcuni comandi show che penso siano utili per far capire come, come, quali sono le informazioni che, che, che mette a disposizione la macchina durante una, una fase di troubleshooting. E questa, questo troubleshooting lo faremo sul data center di produzione che ci abbiamo tra il POP di Roma 1. Il Pop di Roma 2: allora il nostro data center di produzione è, è stato configurato. Sono due, due installazioni geograficamente separate, ma logicamente sono viste come un unico data center. Perché? Perché la, la componente T che sta sotto, non, non voglio scendere nei dettagli per evitare di dire eh, cose inesatte, visto che non è, non è competenza mia, però la componente che sta su sotto, eh, quindi la componente T, è stata definita come configurata come un unico cluster VMware, dove sempre all'interno del sistema di virtualizzazione eh, i colleghi hanno configurato un, un unico distributed virtual switch che è mappato con, che vuol dire, a, su, questo, a questo dist, uh, distributed virtual switch fa su, da supporto l'estensione dei domini di livello 2 via VXTAN sulla rete quindi è sì un data center fatto da due installazioni separate però da un punto di vista eh, funzionale le macchine virtuali che stanno su un, un sito e le macchine virtuali che stanno sull'altro sito sono considerate eh, cioè possono essere viste come entrambi appartenenti allo stesso data center Nella, i nostri data center sono la tecnologia che abbiamo adottato per, per i nostri data center è una tecnologia mista per gli edge abbiamo utilizzato una tecnologia Juniper nel caso nostro sono degli MX204 mentre per quanto riguarda la componente spine e l'if la tecnologia è arista la componente spine e leaf è gestita anche attraverso il, il controller arista che è cloud vision la, la gestione dei della componente edge quindi juniper è stata è, è fatta in questo momento in maniera diciamo così semi la, la configurazione di, un, di ogni edge ha una componente fissa una componente statica che è fondamentalmente la, la definizione dei protocolli la, le, le interfacce, la configurazione delle interfacce che è una configurazione che viene messa uh, a day zero e, e, e raramente viene modificata quindi questo, questa configurazione è, noi in questo momento la operiamo a, attraverso la CLI la Componente variabile invece della configurazione è la, uh, la componente che riguarda invece il firewall filter e quella è variabile perché dipende dalle necessità della, delle applicazioni, quindi dai colleghi del gruppo IT. Eh, allora, quello che noi abbiamo pensato di fare è di eh, uh, gestire la, la, la, la, le, le policy di sicurezza attraverso un meccanismo automatico che ci siamo sviluppati in casa ed è basato su... Su un playbook Ansible, la policy di sicurezza è, è, viene rappresentata, viene editata in, in formato YAML. Con l'esecuzione del, del playbook, la, il playbook cosa fa? Prende in, ingre, in ingresso questo, il file YAML dove, che contiene la rappresentazione del, del filtro e produce le eh, configurazioni in formato set uh, Junos set format che poi inoltre ha agli apparati di rete in maniera automatica, cioè si collega agli apparati e configura la polisi. La componente invece di Spineleaf, quindi la componente Arista, è, è, è gestita in questo momento attraverso un, uno strumento che è, il, è stato sviluppato, è sviluppato da Arista, che si chiama Arista Validated Design. È uno AVD, fondamentalmente è un, una raccolta di, di ruoli ansible che eh, in, producono i file di configurazione della Fabric avendo come input la de dichiarazione della Fabric fatta in eh, formato YAML. Sostanzialmente che, come, come funziona? Eh, noi definiamo i dettagli della, della fabbrica, quindi la, gli, gli indirizzi P punto, punto il tipo di protocollo se gp 6 ISIS, OSPF, le sessioni BGP, definiamo quelli che sono i servizi, quindi le, le interfacce VLAN, le, le VLAN di livello 2 che sono estese tra, tra, tra data center diversi, vengono definiti all'interno di questi file YAML. Nel momento in cui il, il viene lanciato il playbook, ehm, questo cosa fa? Prende questi file in ingresso e produce un file di configurazione in formato CLI per ogni apparato della fabbrica. Questo eh, file di configurazione viene, attraverso delle eh, API, viene inviato a, eh, al controller, che è Cloud Division, il quale poi provvede a eh, inoltrarlo a tutti gli apparati della rete. Abbiamo pensato di, fare, di gestire gli apparati in questa maniera in prospettiva perché l'idea è quella di poter dare modo a chi sviluppa i servizi applicativi, che normalmente eh, fa utilizzando eh, ricette Ansible, di poter inserire, attendere quella che è la, mh, il task all'interno del, del playbook che... Fa, non, non fa altro che configurare la parte di rete che occorre al servizio per poter funzionare. Okay. Questa è l'idea in prospettiva. Nel fare la, la sessione di troubleshooting eh, faremo riferimento a, a un esempio, una VLAN, la VLAN 56, che viene estesa tra i due data center attraverso VXLAN. Su questa VLAN 56 ho individuato due macchine virtuali che stanno nel, nel POP di nel data center di, di Roma 2 e una macchina virtuale che sta nel data center di Roma 1. Allora, Dal punto di vista della configurazione delle macchine, noi stiamo usando una, una configurazione che è basata su un'azione simultanea dei protocolli MLag e VARP. Le definizioni le ho trovate su, su, sul sito di Arista e mi sono piaciute così come sono. Non, non le ho tradotte, lo, ve le propongo così. Eh, MLag, cos è? MLag è, un, è una funzionalità... Di livello 2, ci è stata già fatta una domanda su, su, su questo argomento, una funzionalità di livello 2 che consente di configurare lato server, un, uh, i, i due collegamenti, i due link eh, verso le leaf come se fossero un unico bundle e come se fosse un unico bundle terminato su un solo apparato di rete quindi la mlag è una, fondamentalmente una funzione che serve per mascherare al server che i due collegamenti non sono su due apparati diversi ma come se fossero su un unico apparato varp è una estensione del protocollo VRRP, per chi ha famili familiarità con il protocollo VRRP, sa che VRRP funziona in modalità active backup cioè VRP elegge un link in, in Active ed è il link su cui viene fatto il forwarding del traffico e un link in uh, Standby che è il link che, sul quale non, vi, mh, che non trasporta traffico ma interviene nel momento in cui il link eh, primario va giù per qualche modo VARP invece è una Evoluzione, evoluzione perché è, eh, considera eh, entrambi i link in maniera in modalità active active, quindi significa che la, dal punto di vista del server entrambi i link di collegamento verso le, la LIF 1 e la LIF 2 possono essere utilizzati per forwardare il traffico. Di fatto VARP raddoppia quello che è la, la, la capacità di banda di un server perché si passa dall'utilizzo di un solo link alla volta a tutti e due i link. E, come possiamo vedere nelle, in questi riquadri, la, le configurazioni delle interfacce, indipendentemente dal sito, ognuna ha... Ehm, allora, tutte le interfacce ha, hanno un indirizzo IP fisico differente, ma tutte quante, indipendentemente dal sito, con, hanno, eh, eh, condividono lo stesso indirizzo virtuale. Quindi, la macchina virtuale che stia qua o stia qua punterà sempre allo stesso indirizzo ip che l'indirizzo allo stesso default gateway che che è quello che è configurato su su su, su tutti e due i siti allora per far funzionare il varp eh, occorre mh, implementare quello che è un, uh, il, un virtual MAC, configurare un virtual mac address il virtual mac address è fondamentalmente che cos'è è, è il MAC address con cui la macchina virtuale risolverà nella tabella ARP l'indirizzo IP del default gateway. Infatti, lo vediamo qua questa. Noi ho preso, questo, questi sono gli output di una macchina virtuale che sta sul data center di Roma 1. Una macchina virtuale che sta sul data center di Roma 1, entrambe, per esempio, vediamo che stanno sulla stessa rete, cioè una, è una barra 24, entrambe hanno lo stesso default gateway ed entrambe risolvono il default gateway con l'indirizzo MAC address virtuale che è configurato sul, sui router. Quindi questo cosa, cosa voglio dire con questo? Che indipendentemente da dove si trova la macchina, i parametri di configurazione sono gli stessi, quindi significa che io potrei spostare questa macchina virtuale da qua a qua e non cambiare la configurazione della macchina perché punta sempre allo stesso default gateway, ci avrà il suo IP chiaramente, e, e il suo default gateway sarà sempre risolto con, con lo stesso MAC address. Ok, ehm, vediamo invece, mettiamoci ora dal punto di vista della rete, e vediamo come la rete vede questi, le, le macchine virtuali che stanno collegate. Allora, la prima cosa è, è questa qua, se noi andiamo a vedere... La, facciamo una query alla, alla art table della, della macchina noi vediamo che la, in questa tabella ci stanno gli indirizzi delle macchine virtuali VM1 e VM2 ciascuno col proprio MAC address ciascuno, entrambi appartenenti alla, alla, alla VLAN 56 e raggiungibili attraverso un'interfaccia locale quindi cosa significa? Che no, quando noi quando andiamo a fare uno show ARP capiamo subito se questa macchina virtuale sta nel data center dove stiamo eh, operando gli show oppure no. E, lo, e il fatto che non sta in questo data center lo vediamo dall'esempio che viene sotto. Per esempio la VM3, anche questa con il suo indirizzo IP, col suo MAC address, appartiene anche, anche lei alla VLAN 56 ma è raggiungibile non attraverso una, una porta locale ma è raggiungibile attraverso un'interfaccia VXLAN quindi significa che questa macchina virtuale non è all'interno di questo data center ma starà da qualche altra parte ora, nel caso nostro è facile perché se non sta a Roma 2 sta a Roma 1 e quindi l'analisi la, la, te potrebbe terminare qua ma se noi immaginiamo di avere un data center distribuito su 3, 4, 5 siti eh, a quel punto possiamo da questo show capire cos'è quali sono gli host locali e quali sono gli host remoti? Però a questo punto dice, ok, sono host remoti, ma come faccio a capire in quale data center si trova questo host? E questo qua lo possiamo fare ehm, per, per poter capire, do, dobbiamo interrogare il, il, il piano di controllo. Ricordate cosa abbiamo detto prima nei riguardi delle, dei root type IVPN? Eh, root type 2 è il root type che serve per annunciare al resto della rete un MAC address di un host. Okay? Quindi quando noi vogliamo capire questo host, questo MAC address in quale data center si trova, non, do fa non, non dobbiamo fare altro che andare a interrogare, a fare una query alla tabella. I VPN cercare il un root type di tipo 2 relativamente al MAC address che ci interessa capire dove, do, do, dove sta posizionato. Ok, io in questo caso ho, ho riportato per comodità la, i dati della VM3, giusto per capire che stiamo parlando di questo MAC address F031. Allora, che cosa ci restituisce la macchina? Quali sono le informazioni che ci restituisce la macchina? a seguito di questa interrogazione. Ok, intanto ci dice una cosa importante che per raggiungere questo MAC address ci sono due available path. Ma questo è abbastanza ovvio perché la eh, la fabric, come abbiamo detto, da ciascuna leaf i, ogni leaf collegata agli spine con due link in qualcosa, quindi il l'host di destinazione è un host che è raggiunto attraverso oh, due path equal cost, quindi ti sta dicendo proprio questo. Poi, qua ti dice quali sono qual è la s di provenienza. Allora, dice: allora, il mio host F031 sta all'interno di questo eh, AS. Io che conosco la, la, il mio data center perché l'ho progettato, so dove a quale. Eh, data center avrò dato la s 64741 nel mio caso ripeto è semplice perché sta dall'altro lato e comunque quando abbiamo più data center da questa informazione sappiamo già eh, risaliamo al, al posizionamento del della macchina virtuale che stiamo cercando ma che qual, quali altre informazioni da questa, questa tabella allora intanto ci dice che l'host appartiene a una vrf non è un host che sta nella tabella di routing principale della macchina. Ci dice pure qual è l'indirizzo IP dell'host, eh, oltre al MAC address. E, poi, che cosa ci dice? Ci dice qual è il, il VNI del tunnel VXTAN che viene utilizzato per eh, forwardare il, il traffico di livello 2 tra la lift 3 e l'host di destinazione. E poi ti dice. Allora, qua diciamo qua con questa informazione capiamo il data center di eh, provenienza, con questa informazione invece capiamo proprio l'host di, di provenienza. Quindi questo eh, MAC address è stato e sta dietro un apparato che ha questo indirizzo IP. Quindi immaginiamo noi di avere, se abbiamo un data center con eh, parecchie leaf, con questa informazione riusciamo a, a individuare qual è la leaf su cui è attaccato quell'host. Quel allora, questa, questa informazione diciamo che si può eh, ottenere anche in maniera più agevole attraverso l'interrogazione della, della MAC table, della, scusate, della MAC VRF. La MAC VRF ricordo che è la tabella dei MAC address che viene popolata dagli annunci IVPN. Quindi, basta un uh, basta anziché scomodare, il, il, fare un'interrogazione al, al piano di controllo della rete quest, potevamo mh, semplicemente andare a guardare questa tabella del MAC address e da qua comunque si vede che la, il MAC address di destinazione è un MAC address che viene imparato da, eh, attraverso il VPN è visibile attraverso la, un tunnel VXLAN e sta dietro questo apparato di rete io che conosco la, la mia rete so dov'è questo apparato e quindi ho individuato qual è la, il MAC address allora io con questa slide avrei finito non so se ci sono domande eccoci Grazie Giancarlo. Grazie a te. Eh, sì, c'è qualche domanda? Ti leggo la prima. Stiamo vedendo queste tecnologie e protocolli sostanzialmente per i data center. Quanto è difficile, conveniente, costoso introdurre WixLAN e, e VPN anche per reti utenti, ad esempio reti campus? Eh, allora, quanto sia costoso... No, non lo so, mo è più, mo più, ma è, è un po' più costoso perché, come dicevamo prima, la, um, il, un apparato di livello 2, uno switch che ha un, un, un certo numero di funzioni, costa di meno rispetto a una, un router che ha più funzioni e che quindi deve supportare i VXLAN, i VPN. E, allora, all'interno di reti campus, eh, sì, sì, eh, voglio dire, allora, fondamentalmente qual è la... Il vantaggio di introdurre la, il VxLAN ed EVPN all'interno di, di reti di data center o, o nel caso di specie dei reti campus è quella della possibilità di poter mh, estendere i domini tra data center geograficamente separati in maniera, in maniera tale da in un certo senso facilitare quella che è la, la, la vita, passatemi il termine, di, di chi gestisce le applicazioni immaginate un attimo di poter disporre di un, di un data center o anche di un campus distribuito tra più, tra più sedi all'interno della, della stessa città e immaginate che noi do, dobbiamo spostare un servizio, quindi una macchina virtuale, quindi facciamo ad esempio il web server da, una, da un data center A a un data center B. La, lo sforzo le, che deve fare la, la, la persona, quindi la, la persona IT che gestisce questo servizio, è quello di semplicemente spegnere la macchina virtuale da una parte e spostarla da un'altra oppure spostarla live ma senza riconfigurarla e soprattutto senza dare disservizio, nel senso che imm immaginate un web server eh, www.garit che viene spostato da un sito a un altro, non bisogna andare a cambiare il DNS, non bisogna andare a cambiare nulla, perché www.garit risponderà sempre a quell'indirizzo IP, indipendentemente dalla posizione ge geografica della, della macchina virtuale, che, che eroga servizio, ecco. E la, questa cosa è vantaggiosa, penso, anche a livello di, di campus. Però, diciamo che la, la, il VXLAN e VPN nasce principalmente per applicazioni data center. Eh, in ambito campus, eh, c'è da fare una ragionata. Bene. Potrebbe ripetere qual è la funzione dei, G, dei BGP speaker, slide 43? I BGP speaker sono router su cui è configurato il, il protocollo BGP che stabiliscono sessioni BGP con altri router della rete. E su queste sessioni BGP è che usano queste sessioni BGP per scambiare quelle che sono le, le BGP family, quindi sono quelle st in, um, strutture dati che portano l'informazione relativamente agli annunci, faccio un esempio, i pv4 oppure i pv6 oppure il vpn bgp speaker normalmente è un router che parla bgp quali sono i costi stimabili per il setup di un data center come quello presentato bella domanda eh, dipende da, da, un, da un, un po' di cose ripeto eh, costa di più questa è una domanda abbastanza Difficile dare una risposta a questa domanda, ma sicuramente costa di più, costa di più perché la, bisogna costruire la rete nuova e poi mano a mano spostare i servizi sulla rete vecchia. Quindi comunque non, non è un cioè, bisogna comprare nuovo hardware, nuove porte, nuove interfacce, Ha eh, un, un costo, Bene. un costo. Tema dual loaming. Per essere sì. sicuri che non si effettuino salti da un sistema all'altro attraverso la NIC di MGMT, vengono usate ACL a livello del personal firewall dell'host stesso? Slide 50. Sì, allora, ehm, una cosa che non ho detto è che nell'implementazione nell che abbiamo noi in guardi del sistema di sicurezza, il salto dalla NIC di management alla NIC di, eh, eh, di servizio, quindi la NIC pubblica, la NIC con con la, numerata con un piano di indirizzamento pubblico e, e quella numerata con un piano di indirizzamento privato, non avviene sulla rete, non può per nessuna ragione avvenire sulla rete, proprio in ragione del fatto che la, eh, le due interfacce sono state... Eh, messe volutamente in, volutamente in due domini di routing separati e quindi non, che non comunicano tra di loro quello che non, non ho detto è che normalmente i colleghi T aggiungono a questo livello di sicurezza un livello di sicurezza fatto con eh, IP table che blocca tutto il traffico non desiderato tra un, il, il management e il, e la, il servizio in generale sulla rete non facciamo in modo di, di far comunicare il management col servizio. Cosa si può pensare riguardo un'implementazione ibrida tra i due modelli di security proposti? Segregazione per il traffico interno e stateful sul rimanente traffico inbound-outbound? Inbound, sì, addirittura, eh, come dicevo prima, mh... Si, si, si può pensare a un modello in cui c'è una, una, una macro divisione e quindi segregazione su base VRF. All'interno della VRF si, normalmente quello che, quello che succede è che ci sono più interface VLAN, ognuna relativa alla, a un servizio. Se addirittura noi volessimo ulteriormente granularizzare le, la, la security e si potrebbe fare di, per esempio di applicare ACL a interfacce a due interfacce che stanno sulla stessa VRF, questo poi dipende da come dicevo prima da dall'esigenza che uno ha e, da, e come questa la vuole implementare e qual è l'implementazione che soddisfa questa esigenza non c'è un modello si fa così, punto e, ognuno lo fa a modo suo ecco L'uso della XVLAN equivale alla realizzazione VLAN nella Ethernet Fabric? Esattamente, esattamente. La, v, la VLAN in un dominio di livello 2 è un, un dominio di broadcast. La VXLAN in un dominio in una, una rete di livello IP è anch'esso un dominio di broadcast, solo che il transito del traffico tra macchine che stanno nello stesso dominio di broadcast in un caso è basato sulle mh, tecniche di, messe eh, a disposizione dagli switch Ethernet nel caso di VXLan eh, c'è quel discorso che abbiamo fatto prima che il traffico viene imbustato in un pacchetto dp e poi trasportato dall'altra parte però di fatto sono due cioè da un punto di vista dell'utente e quindi della macchina virtuale non cambia nulla, cioè la macchina virtuale non si accorge che sta parlando con un'altra macchina virtuale che sta sulla stessa subnet non si accorge che il traffico è veicolato in VXLAN oppure è attraverso switch tradizionali e WPM. PN, VXLAN e l'architettura di management basata su Playbook, Ansible ed Arista sono integrate integrabili in OpenStack in soluzioni cloud proprietarie? Allora, eh... AVD che è la. Eh... È un... Allora, vi dico noi come stiamo utilizzando, non so se questo è sufficiente a rispondere a questa domanda. Noi abbiamo eh, all'interno della nostra eh, infrastruttura VMware della direzione, che è l'infrastruttura dentro la quale sono ospitati tutti i servizi della direzione, quindi la posta, il sito e quant'altro, i sistemi di autenticazione. Dentro lì uh, eh, c'è istanziata una macchina virtuale, macchina Linux, una Ubuntu, non mi ricordo che versione, sulla quale sono, eh, è stato installato tutto l'applicativo la, AVD. Ora se l'infrastruttura di virtualizzazione che ha un, un utente open stack, è OpenStack, è la stessa cosa. Cioè, di fatto, la, quello che serve per far funzionare il AVD, se questa è la domanda che mi, mi è stata posta, prescinde dalla, dal sistema di virtualizzazione che sta sotto. In linea di principio potrebbe essere pure un, un PC un PC con Linux collegato alla rete. Esiste un bilanciamento consigliato tra il numero di spine e l'IF considerando ad esempio l'IF con 48 porte? C'è un parametro che mi permette di ottenere queste due quantità? Mm, allora, il parametro penso sia la, la prospettiva di crescita del data center. Faccio un esempio. Nel nostro caso abbiamo eh, adottato un, uno switch, un router come Spine, che ha 32 porte. 32 porte significa che se utilizziamo un modello in cui in ogni rack ci stanno due apparati LIF, e posso far crescere il mio data center fino a 16 rack. Quindi il parametro fondamentale che uno eh, dovrebbe tenere in considerazione quando dimensiona lo Spine è quanto crescerà il mio data center perché se non crescerà fino a 16 rec che è un data center importante si potrebbe optare per apparati con un, un numero ridotto di porte per quale motivo il load balancing dei protocolli di routing sarebbe inefficiente e dunque occorre ricorrere al trasporto incapsulato della frame slide 40 Aspetta. Allora, mi puoi ripetere la domanda per cortesia, no? Sì. Per quale motivo il load balancing dei protocolli di routing sarebbe inefficiente e dunque occorre ricorrere al trasporto incapsulato delle frame? no non ho detto questo allora quello che è inefficiente è il trasporto del traffico su, su VLAN, su Ethernet perché? perché appunto c'è il uh, Vix, il spanning trick che ti blocca i link e quindi eh, non consente l'utilizzo di tutti i patti qual anche perché eh, in una rete di livello 2 eh, bisogna necessariamente bloccare i loop invece no, quello che è, è, succede è questo che pro, i protocolli di livello 3 sono loro che utilizzano in maniera ehm, simultanea tutti i, i, i path qual cost all'interno della rete, è proprio, è proprio questo il nodo, l'efficienza L'efficienza del trasporto è, è, è figlia delle funzionalità che vengono introdotte, dai che sono implementate nativamente nei protocolli di livello 3. Per esempio, OSPF o così come eh, ISIS, OK? Sa che per raggiungere la LUBEC di, di, di questo apparato, da questo apparato, dispone di due patti, qualcosa lui nativamente. Il 50% del traffico lo, lo inoltre sul primo link e il 50% sul secondo link. Quindi è un'efficienza questa. Il, il fatto di incapsulare il traffico in VXLAN è perché tu vuoi utilizzare i servizi di estensione dei livelli 2 su una rete di livello 3, cosa che normalmente non potresti fare. L'incapsulamento delle WIX LAN riduce l'MTU? Il degrado del throughput effettivo è trascurabile? Allora, eh, parto dalla seconda. Non è, come dicevo prima, l'encapsulation non introduce eh, degrado perché la, la maggior parte delle macchine di un certo livello fanno, eh, operano questo encapsulation al, con una SIC dedicata e quindi questo significa che eh, la, la, la, tutto questo avviene ecco, come si suol dire al, al line rate cioè no, non c'è degrado ecco, sotto questo aspetto e, sul discorso MTU invece c'è da, da dire questo che l'introduzione dell'Ether VXLAN riduce l'MTU quello è vero per cui in fase di progetto, quello che normalmente si, si, si fa è aumentare l'MTU del um, collegamento Ethernet tra i vari router di 56 byte, se non mi ricordo. In ogni caso, normalmente quello che si fa è quando si configura una, una, una fabbrica. Eh, Ethernet, così come la stessa cosa come abbiamo fatto sulla rete di produzione si tende a usare la, la configurazione del jumbo frame che sono 9.000 e passa byte quindi mh, abilitando le jumbo frame sulla, su, su, su, sui link di collegamento tra le fabbriche non c'è più questo problema però è vero sì se lasciamo mtu a 1500 non funziona non sale il tunnel eh, eh, cioè, o meglio, a livello di e di control plane vediamo che è tutto ok, la, i tunnel si vedono, ma quando si va a forwardare il traffico all'interno di questo tunnel, no, non passa, non passa in ragione del fatto che c'è un MTU bassa. MLAG e VARP sono proprio solo di Arista o sono standardizzate? M MLAG eh, sono allora sono. Allora, VARP è un'implementazione loro. Sì. E MLAG è un, un protocollo standard invece. Eh, rispetto a quanto si fa su una head fabric per aggiungere una VLAN servizio nel data center, su quanti pezzi si va a operare? Solo sull'IF spine o anche sugli edge? Allora, su una IP fabric nel momento in cui abbiamo la necessità di eh, mettere una nuova VLAN si va a agire solo ed esclusivamente sulle LEAF, perché poi sarà eh, BGP, quindi è VPN. Che provvederà ad annunciare la, la, la nuova VLAN a tutto il resto della Fabric. A differenza di quello che succedeva nella Ethernet, dove bisognava andare a configurare la VLAN su tutti gli apparati della Fabric. Perché MPLS non sarebbe adatta in queste architetture? Eh, no, non è che non sarebbe adatto eh, probabilmente è più costoso il MPLS MPLS è, è un... allora vediamo un attimo qual è l'obiettivo l'obiettivo è di eh, prendere un, un dominio di livello 2 e, e estenderlo all'interno del data center ok? se... Potremmo tranquillamente farlo con, eh, con la tecnologia MPLS, quello senza dubbio, si fa una L2 VPN e si, si utilizzano i servizi messi a disposizione di, di, di MPLS, quello non, non è un, non è un uh, infattibile come cosa. Eh, perché però si è andato verso la tecnologia VXLAN? Perché la tecnologia VXLAN... È implementabile a livello di sistema di virtualizzazione. OpenStack, così come... no, forse non so VMware, non mi esprimo su VMware, ma so di per certo che OpenStack eh, implementa l'encapsulation VXLAN. E quindi che significa? Che significa che i tunnel VXLAN, potremmo pensare a un'architettura in cui la... i tunnel VXLAN non partono eh, non, non sono terminati sulle leaf, ma sono terminati direttamente sui sistemi di virtualizzazione. E quindi in quel caso scaricheremmo la rete da una funzionalità inutile. La rete, in questo caso, se noi di, di decidessimo di andare verso una eh, implementazione architetturale in cui i tunnel VXLAN partono e terminano direttamente su, su OpenStack, diciamo, usiamo quello come riferimento, la, la rete, l'unica cosa che deve trasportare è traffico UDP in maniera affidabile e ad alta capacità. Per questo si è andato verso VXLAN, perché VXLAN è, è implementato nei sistemi di virtualizzazione. Bene. Sono finite, mi sembra. Eh, abbiamo risposto a tutte le domande. Io ringrazio Giancarlo per questo Grazie a voi, grazie a chi, a chi ha partecipato. Eh, grazie anche a Andrea Corleto che è il mio collega che sta curando la regia. Eh, volevo ricordarvi che i materiali didattici, le registrazioni verranno caricate su Learning Art nei prossimi giorni di questo modulo come degli altri e che per quanto riguarda il corso rivolto ai nostri APM ci ritroviamo con il quinto modulo il 25 maggio perché la settimana prossima dal 16 al 20 si terrà la consueta conferenza annuale GAR e dopo due anni in presenza per nostra fortuna a Palermo grazie per, per oggi, per la vostra partecipazione, a presto ciao a tutti